scuola, il periodo in cui tutti dobbiamo rimetterci a studiare per evitare di prendere brutti voti e per non essere bocciati. Ma non sempre studiando pesantemente riusciamo ad imparare quella lezione che risulterà essere tema del principale del compito che dovremo affrontare da un giorno all'altro. Benvenuti, io sono Winner, e oggi vi illustrerò insieme a Marti i 10 migliori metodi per copiare durante i compiti. Numero 10. Il libro finto. Ah, uno dei metodi meno sicuri che credo che tutti conoscano. Si tratta di tagliare e incollare le pagine del libro o dizionario in maniera tale da creare uno scompartimento al suo interno dove è possibile nascondere il proprio telefono. L'unico problema di questo metodo è che è facilmente sgamabile quindi fate molta attenzione ad usarlo. Al numero 9 troviamo il cerotto. Sembrerà strano anche a voi, ma basterà scrivervi le formule che non vi ricordate su un cerotto e mettervelo sul braccio, simulando che vi siete fatti male. Solo che non so quanto possa convenire presentarsi ad un compito in classe conciati come delle mummie. Numero 8. Il doppio foglio. Sapete perfettamente che quando è previsto un compito in classe, il professore vi permette di portare il foglio di protocollo da casa. E allora, perché non approfittarne? La sera prima del compito dedicatevi alla scrittura del foglio protocollo. Questo lo potreste utilizzare per appuntarvi le formule, trascrivere traduzioni degli autori latini e greci più probabili, trascrivere appunti per tante materie come storia, geografia, arte, regole grammaticali eccetera. Ricordando che queste trascrizioni devono essere necessariamente fatte con una matita, possibilmente morbida. E state anche attenti a non farvi beccare il doppio foglio. Al numero 7 troviamo la penna bigliettino. Ma professore, quella è solo una penna? Sì, certo, come no, tutti conoscete la penna bigliettino, una penna al cui interno è nascosto un foglio estraibile dove avrete la possibilità di scriverci tutte le formule e gli appunti che vi serviranno. Numero 6, il cellulare. Tutti almeno una volta avremmo usato il cellulare per copiare durante i compiti in classe e di certo quel più usavano due o tre cellulari per essere sempre pronti anche in caso gliene venisse sequestrato uno. Alla quinta posizione troviamo il bigliettino sul corpo. Sicuramente quello di scrivere le formule e gli appunti sulla mano è il metodo più vecchio del mondo, usato fin dai primordi della nascita della nobile arte della copiatura. Ma tra ansia e paura, quelle formule si trasformano in segni incomprensibili di inchiostro. Per questo, molti studenti hanno deciso di attaccarsi dei bigliettini su tutte le parti del corpo, persino sotto le scarpe. Non oso immaginare cosa sarebbe successo se durante il tragitto per entrare a scuola avessero pestato qualcosa di poco gradimento. 4. Etichetta per la bottiglietta Ah, nessun professore potrà mai immaginare che la vostra semplice bottiglietta d'acqua sia un'arma potentissima per copiare. Infatti, se nasconderete i vostri appunti tra le scritte o addirittura nella parte interna dell'etichetta, difficilmente vi beccheranno mentre state copiando. Al terzo posto troviamo le calcolatrici programmabili. In commercio esistono un tipo particolare di calcolatrici che hanno la possibilità di archiviare al loro interno diversi file permettendovi di copiare senza rischio che il professore vi becchi con un eventuale telefono sotto al banco. 2. Appunti sui fogli Ha ah, un trucchetto molto utile nei compiti in classe in cui è necessario l'utilizzo di un vocabolario. Vi basterà scrivervi le cose essenziali in diverse pagine di vocabolario, con una matita molto leggera, in maniera tale che questi appunti sembrino semplici collezioni, a modo di approfondimento di un bel termine. Poi sarà solo a voi non farvi beccare con questo trucchetto. Al primo posto troviamo i fazzoletti. A chi verrebbe mai in mente di controllare dei fazzoletti per vedere se ci fosse scritto qualcosa? Ecco perché vi consiglio di scrivervi a matita le formule su un fazzoletto e con la scusa che vi dovete soffiare il naso avete la possibilità di controllare le formule. Eventualmente, alle brutte, basterà che vi soffierete il naso e andare a buttare il fazzoletto sporco nel cestino per cancellare ogni prova. Piccolo extra, le note sul banco. A mia detta credo sia il metodo migliore per copiare e anche quello che solo in casi estremi verrete beccati. Questo metodo si basa semplicemente nel scrivere con una matita sul proprio banco le formule e i paragrafi che presumete siano nel compito. State solo attenti a non fare le scritte troppo grandi e non troppo marcate. Inoltre se vicino alle scritte farete dei disegni incomprensibili, il professore passando, crederà che sul banco ci siano solo scarabocchi e non veri e propri paragrafi di testo del libro. Bene ragazzi e ragazze, il video si pronco è qui, fateci sapere tramite i like se questo video vi è piaciuto e se in futuro vorreste altre top consigliateci argomenti nei commenti, ricordatevi di iscrivervi e attivare le notifiche. Per rimanere aggiornati sui video futuri, soprattutto iscrivetevi al canale Marti in descrizione da winner.